Salve, sono Ascanio Celestini e il 22 novembre porterò a Casalecchio per il Festival Politicamente Scorretto un mio spettacolo, uno spettacolo che faccio ormai da, da, da 20 anni, dal titolo Radio Clandestina. Parla di alcuni episodi della Seconda Guerra Mondiale, in particolare dell'Eccidio alle Fosse Ardeatine, e quindi del marzo del 1944 a Roma, il 22 novembre a Casalecchio per Politicamente Scorretto, Radio Clandestina. Grazie.